e poi ancora il codice natura n 2.2 nelle fatture elettroniche dei forfettari dal 1 luglio 2022 e ancora il bonus 200 euro dipendenti dall'inps le istruzioni per chi ha più rapporti di lavoro si passa infine al super bonus e bonus casa con la proposta dei commercialisti cessione del credito libera per le banche e l'ultima parte della rassegna è dedicata all'economia sulla pagina del corriere.it Partiamo subito dal decreto semplificazioni, proroga delle scadenze fiscali del 30 giugno 2022 e non solo con le novità nell'articolo di Anna Maria D'Andrea sul decreto semplificazioni atteso in Consiglio dei Ministri di oggi, 15 giugno 2022. Tra le novità c'è la proroga delle scadenze fiscali del 30 giugno dalla dichiarazione Imo agli aiuti di Stato, ma non solo, le anticipazioni della sottosegretaria al MEF Laura Castelli arrivano nel corso del convegno telefisco 2022 nell'appuntamento estivo vediamo che per quanto riguarda il decreto semplificazioni c'è la proroga delle scadenze fiscali del 30 giugno 2022 ma non solo il testo del provvedimento atteso in Consiglio dei Ministri oggi, 15 giugno, disporrà una serie di modifiche sul fronte del calendario degli adempimenti fiscali, prevedendo altresì un pacchetto di semplificazioni operative per contribuenti intermediari. Sarà possibile la proroga della scadenza del 30 giugno per l'autodichiarazione degli aiuti di Stato covid per effetto della ridefinizione del calendario degli adempimenti dell'Italia con l'Unione Europea sarà inoltre rinviato il termine di invio della dichiarazione IMU e della dichiarazione per l'imposta di soggiorno ma non solo lieve rinvio per le scadenze delle lipe, la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche e il restyling del calendario per l'invio degli elenchi Intrastat. A fornire le prime anticipazioni in attesa del via libera al testo del decreto semplificazioni è stata la sottosegretaria al MEF Laura Castelli nel corso del convegno telefisco del 15 giugno 2022. I dettagli sono all'interno dell'articolo passiamo al codice di Natura N2.2 nelle fatture elettroniche dei forfettari dal 1 luglio 2022, fa il punto ancora una volta Anna Maria D'Andrea, non cambiano le regole operative in merito alla compilazione delle fatture elettroniche dei forfettari che nel campo Natura continueranno ad indicare il codice N2.2. Nel corso di telefisco del 15 giugno 2022 appunto di oggi i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Vediamo che quindi l'avvio della fattura elettronica per i forfettari dal 1 luglio 2022 non cambia le regole tecniche di compilazione, in vista dell'avvio dell'estensione della fatturazione elettronica, che dal mese di luglio perderà gli esoneri previsti per le partite IVA minori, con ricavi e compensi. Superiori a 25.000 euro nel 2021 dall'Agenzia delle Entrate arrivano i primi chiarimenti nell'ambito di telefisco del 15 giugno 2022 in cui è stato specificato che in sede di compilazione delle fatture elettroniche continuerà a dover essere indicato il codice Natura N2.2. Passiamo a un altro argomento, il bonus 200 euro dipendenti dall'Inps, le istruzioni per chi ha più rapporti di lavoro, l'articolo è di Rosi Delia, sul bonus 200 euro dipendenti dall'Inps sono arrivate le prime istruzioni da seguire, tra i chiarimenti più rilevanti le indicazioni per le lavoratrici e i lavoratori titolari di più rapporti di lavoro, l'autodichiarazione che sblocca il pagamento va presentata a un solo datore di lavoro. L'ultima notizia di oggi sulle pagine di informazione fiscale riguarda il super bonus e i bonus casa con la proposta dei commercialisti cessione del credito libera per le banche. Per quanto riguarda il super bonus e bonus casa i commercialisti propongono la cessione del credito libera per le banche e la proposta è resa nota nel comunicato del 14 giugno 2022 che dà conto della lettera inviata dal presidente dell'ordine denuncio al governo un'ulteriore proposta riguarda la possibilità di allungare i termini per la compensazione Passiamo infine alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sulla benzina a 2 euro al litro quando calerà il prezzo tutte le ipotesi contro i rincari e poi passiamo ai numeri del giorno. Più 1,5 riguarda i mutui a tasso fisso con un più 1,5 in 6 mesi variabile più 0,3%, cosa fare dopo la BCE e 10 che invece riguarda i pannelli fotovoltaici e l'elettricità che è prodotta negli impianti e negli stabilimenti di fincantieri e poi la notizia che invece vi segnaliamo oggi è un articolo di Dario Di Vico che si intitola Auto elettrica: il partito della batteria viaggia tra Torino e l'Emilia e fa il punto sugli scenari che si sono aperti dopo la decisione dell'Europarlamento sull'auto elettrica e in particolare sul piano politico, quindi sugli esponenti che a qualche titolo hanno fornito delle indicazioni